Ma dunque, eh, sono la mia seconda esperienza in qualità di relatore, quindi posso parlare, eh, diciamo, forse conoscendo un po' meglio questa realtà che l'anno scorso mi, mi suscitò un'impressione molto positiva, perché è una di quelle occasioni che sono veramente molto rare nel nostro paese, in cui eh, come dire, una, si confrontano mondi diversi che operano su temi scomodi, appunto politicamente scorretti come quelli che trattiamo, che sono oggi il dibattito sulla corruzione, sulle mafie, sugli intrecci fra questi due fenomeni, sulla finanza opaca, insomma sono talmente tanti i, i temi difficili da trattare che in questa serie trovano un'occasione di confronto tra prospettive diverse e quando si incrociano prospettive diverse molti imparano qualcosa e con un pregio ulteriore che è quello diciamo, di, di, di vedere in atto proprio uno sforzo, eh, io credo di successo, di porgere questi contenuti in modo da renderli comprensibili al pubblico oltre che accessibili online a chiunque si ponga in ascolto in Italia, quindi come dire, un concentrato di virtù veramente raro nel panorama del nostro paese.